ecco qua facciamo il bucato con questa vecchia lavatrice anzi rifacciamolo perché non l'ha sciacquato bene allora mettiamo mm -hmm. notte <coughs> e io faccio questo video dopo tanti giorni che non giro un video purtroppo perché non è solo la mia lavatrice che ormai inizia a non funzionare tanto bene ma anche questo pomeriggio da questo pomeriggio che ci traffico sopra perché avevo ero acceduto a facebook e ho fatto gli auguri oggi di compleanno a qualche amico mio e poi non riesco di nuovo a cedere perché ho defragmentato il computer con un programma vado a entrare di nuovo vado a entrare di nuovo e mi dice che facebook ha cancellato la conto perché o si sarebbero infrante le regole di facebook che in pratica non ti dice quanti like puoi mettere quante volte puoi condividere dividere un post eh, quante sollecitazioni di amici stanno sempre a penalizzarti in facebook stanno sempre a penalizzarti io la il profilo di facebook santin chan ce l'ho dal 2013 prima ne avevo un altro e me l'hanno chiuso anche quello poi ti dicono qualcosa del tipo non puoi gestire più di eh, una account a persona vabbè ma tutto il mondo ne ha 10 infatti la maggior parte dei miei contatti italiani ne hanno anche 11 di account comunque alla fine mi hanno cancellato la peccato perché ma hanno anche cancellato messenger non posso entrare dall'applicazione messenger di facebook dal cellulare adesso vediamo speriamo che non cancellino pure eh, l'applicazione del mio profilo di instagram comunque come dire mi spiace per tutte le persone che mi seguivano in facebook ma erano poche io avevo più di 1600 iscritti ma quelli che mi seguivano veramente erano meno di 20 allora invito tutti quelli che mi seguono in youtube a dire a coloro che mi seguono in facebook di seguirmi in youtube io non so se riaprirò un altro account in facebook oppure no continuerò molto probabilmente con instagram che instagram è meglio io so che i profili che si scrivono al mio instagram mi seguono in, eh, in youtube ma i profili che mi seguono mi seguivano in facebook non mi seguono in youtube allora con questo vi lascio purtroppo è scomparso il mio account di facebook non so se aprirne un altro continuerò per il momento con instagram comunque grazie per di seguirmi in youtube che è la cosa che più mi interessa perché in facebook non ho mai avuto tante soddisfazioni come da youtube e anche google plus era meglio di facebook vi lascio il vostro sentenza